Ho tre minuti per dirti come sto È vero che l'amore lascia pezzi Li sto raccogliendo mm -hmm. Ma non me ne intendo da un po' Equazioni di emozioni che non so risolvere Cercando direzioni che non mi possono dare Ritorniamo al mare a guardare il tramonto ho riscocciato il cuore mi sembra più rotto e non è vero quello che dicevi su di me sono perso nel mio mare di problemi e tranne te non ho più nulla su cui aggrapparmi yeah. la mia strada è piena di sbagli yeah. un'altra notte perso nelle stelle pago il prezzo aperto, e lei lo sa, quanto la rendo nervosa Quando gli sfioro una guancia, usando solo la voce Cammino in punta di piedi, non voglio più farmi sentire dagli altri Le brave persone che vedi diventano solo bravi bugiardi E non ho più tempo Per dirti le cose rimaste in sospeso yeah. Un amore incompreso Giuro basterebbe solo un'ora A lei che prende il vuoto e lo colora E l'ancetta del cuore è già rotto per questo non senti più il polso Ti guardo e mi sento corrotto Ti penso ci vedo in un porno. Cammino su sogni infranti Solo per abbracciarti Dici che non riesco ad amarti Solo perché nascondi i miei tagli E non ho più tempo da darti Tu non hai più niente da offrire. Il mare di pianti Il piove non riesco a coprirmi Ricordi abbracciati aspettando che un giorno nuovo nascesse I granelli scandivano nel tempo ma ormai sono dune di niente Volare stella che ghiaccia questi miei passi Sulla via Lattea come dei sassi che Manicheo adesso mentre carezzo sfioro la guancia Sale nel taxi, sale nei tagli Spesso lo sale, rendo nervosa ma non le basta Mi manda i pazzi, spero che taccio, mi sale l'ansia E lei non sa quanto si rende una stronza Quando mi lascia da solo Usandomi come un oggetto